Mamma mia, Vanessa, sei malata. No, Vanessa. No, no. No, no. sì, sì, sì, Vanessa. Vado, hai sentito che sì, sta Tu hai la gola in fiamme. Sì, però oggi non sì va bene, oggi vai, ma ti copri e non ti voglio vedere che ti spogli, perché sei cammino. malata, fa niente. Dove andiamo oggi? Andiamo a caccia le uova. Andiamo alla caccia le uova, ti sei svegliata che non respiravi completamente tappata e non lo so. Ho un brutto presentimento ma no, speriamo di no Ma non per oggi, in generale Basta, non ti sto dicendo che oggi non vai Vuoi andare, vai Tra tre giorni arriva ma, Isabella eh! Visto che alla caccia le uova C'è um, uh, Mi risparò Braviti. Quindi, a che ora finisce la caccia di uova? Alle sei e mezza E poi torniamo subito a casa C'è anche la nonna Elisa con la febbre molto alta Sono un po' preoccupata Quindi torniamo subito a casa Anche perché domani si va a scuola Ok? Preparatevi perché è già quasi ora di andare via eh? Manca un'ora e dobbiamo andare e Andiamo ah. giù a mangiare? Sì, andare, dobbiamo andare uh. Dobbiamo andare, Vanessa, la caccia delle uo sì, tra uova tra un'ora Eh, tra un'ora, sai quanto ci vuole Ma che passa un'uova? Un secondo Io? dietro l'albero nascoste sotto certo. l'erba magari sotto l'erba magari c'è un buco e dentro no. c'è l'uovo poi lo e allora loro magari lo comprano con l'erba certo amore poi vedremo come no, funzionerà la... dimmi ma perché ci dobbiamo vestire così già tu sei troppo elegante ti ho detto che quel manzo cino... ti sporchi siamo in campagna ma... Ma... Ne vuoi fare ancora qualcuno? Allora ragazze, non è la febbre a 39 e mezzo Voi due siete Tu stamattina ti sei svegliata completamente tappata Se tu ti togli quella appunto, Se tu ti togli quel maglioncino Così Oggi prendi freddo e tu avrai la febbre Per il giorno di Pasqua Ragazzi scrivetevi anche voi nei commenti Che non devono togliersi il maglione e mettersi a maniche corte Ieri sera siete state in cortile a giocare E a mezzanotte e a luna di notte Volevate ancora andare a giocare tra tre giorni arriva Isabella, arriva Aria, arriva la zia e se sarete malate non le potrete vedere. Ed è un peccato perché poi passerà un altro anno prima che arrivano. Non vi dispiace? Mm. Eh. Adesso andiamo giù a mangiare che dobbiamo uscire, dai. Ah, sei pronta? Cos'hai in testa? Sei pronta amore per giocare e divertirti tantissimo oggi? Mi raccomando devi vincere. eh? <ride> Bimbe siamo arrivate? Adesso scende anche. Eh, Giada, siete contente? Eh? Adesso andiamo a vedere com'è il posto. Ciao Giulia Bentornata. Di tra di noi. È qua come? No, è, qua, è di là, ho visto che di là ci sono dei bimbi. Non Vabbè non lo so, adesso vediamo, eh? Chiediamo Vabbè, informazioni. Sicuro c'è il ristorante. Dicono anche che eh? si mangia benissimo in questo ristorante. Buongiorno. Ciao Giada cosa succede adesso? allora qua non so cosa dobbiamo fare ma credo che ci danno degli stampini ma chi arriva adesso a prendervi? Poi il coniglio? Sì, qua c'è tipo una mappa e poi un percorso ok ascoltami ti puoi togliere questo? sai che io forse non ti posso seguire? e quindi non potrò riprendervi eh mi dispiace mi racconterai dopo tutto va bene? eh Ani? se non ti posso riprendere poi ti raccont mi racconti tutto tu d'accordo? mi raccomando eh vinci amore vinci il coniglio portalo a casa ciao coniglio ciao come ho detto già prima da Anastasia non vi potrò seguire per me sarà un gran peccato però niente che vinca il migliore mi raccomando Ani non ti perdere eh, che sei vicina tu poi mi raccontate tutto eh stai attenta a tua sorella va bene anche tu Giulia Giulia sei abbronzata C'hai già È le esatto. gote rosse. Stiamo andando, bimbi? Sì. Siete contenti? Sì. Uh -huh. ah, si ah. con le mappe in mano come se fosse la caccia al tesoro della vostra vita. Sì, sì. Perfetto. Buon, sì. buon sì. divertimento. Ciao, Ani. Ciao. Ciao. Ragazzi, le bimbe sono andate a fare questa caccia alle uova. Vediamo se riusciamo a vederli e a strappare qualche piccolo pezzo di video. Ciao. Cosa dovete fare? Dobbiamo che dipingere e dopo con Alice dobbiamo fare la pozione. Ok, dai Mi raccomando, eh Ciao, sì. Molina. Ma possiamo già iniziare? Sì, dai, dai, iniziate Dovete sì. leggere sì. qualche istruzione o, no. o a casa? Dobbiamo dipingere come vogliamo. Ok, sì, dai Dai, Ani, dai mm. Scoppietta? Sì Perché si è asciugata un po' Devi schiacciarla bene Adesso con Stregat Piggiamo le uova sì, E dopo sì. con Alice facciamo la potazione Fatela la Wow e Cioè lei mi sta ricopiando E loro non si sono molto... Tanto, no, dove Devono si essere mi molto mi colorate mi eh, Non soltanto due colori sì, so. cioè, Come volete Però Io se sono più, più colorate perché si sono asciugate siete qua in coda aspettare per fare la pozione sotto il sole così fare il Cani. Cani. come va? hai caldo amore? No? no? vuoi aspettare? Ani, fa vedere avete fatto la pozione sì, mi sono allontanata per diventare, con... grande. Per diventare grande e tu? Per grande. anche tu? anch'io l'ho presa la voglio allora. anch'io <ride> <ride> grande timbro fatto avete fatto il timbro tutti ok e eh, non lo so adesso guardiamo dove bisogna andare dove si va per l'attività da stregato da stregato finito quindi la già fatta. Bo, uova no. uova ma la caccia le uova dov'è è dopo la merenda no, no. No, perché ci sono le mele dopo da raccogliere, ma secondo me non ci sono, le dico Ma linda, fatemi vedere cosa c'è in questa merenda... Wow, che buona! Sì, Ani, ah, mangia bella. tutto! Anche <ride> la fragola, <ride> eh! Hai capito? Eh? Ma mamma, puoi prendere quella torta al cioccolato? Sì! Fatta un gioco, amore? Ma vi state divertendo, dimmi la verità Sì? Te lo aspettavi così? O ti aspettavi qualcosa di meglio? Io mi aspettavo qualcosa di meglio Mi aspettavo una, una, una ricerca delle uova Magari adesso c'è Non lo so, non ho capito c'è l'altro no. gioco? gioco? E la carota chi l'ha trovata adesso? Tu ti stai divertendo, amore? Sì? Sei contenta? Eh, mi fa piacere Amore, così sono... Mettiti così con la testa, guarda non è rosso però Ani, va nella salvietta, ma la salvietta, cioè dove è? non è rosso, sì è rosso, è rosso, adesso andiamo a casa dai e ce lo procuriamo, Sono sei nata così, non è sei nata così con le corna, fantastica amore, sei un coniglio Ani, cosa è successo? Cosa è successo? fa vedere chiudi l'occhietto sì, hai preso un filo nell'occhietto amore ma allora devi fare attenzione ti fa male amore sì, momento uh. dai oh labia camare vai vai, vai. Uh. Diciamo. diciamo no, diciamo. no bella cosa. ti sei fatta male dai, amore, piano piano, Ani, Brava. 3, 2, 1. Mm. Amore, ma guarda che botta che hai. Ti sei sgramata anche tutto il nasino, ti manca la pelle. Fammi vedere l'occhietto, fa vedere, ma chiudi l'occhio si può amore Allora Sì si, si è proprio fatta malissimo In pochi mesi Anastasia hai preso ma forse io. Qua è giallo Però che brutto No qua ti sei fatta proprio tanto male Ma anche con oh, no, l'occhietto No perché forse qua no, qua tu. sopra Ma non so che colore è Ma no papà diceva che avevi le occhiaie Ma io le occhiaie sinceramente non te ma le vedo Ma cos'è? Questo cos'è? In che senso? Cosa cosa hai qua? Niente, cos'hai? Da quella parte non ti sei fatta niente Ti sei fatta male di qua sull'occhio Che qua adesso non si vede bene E ti sei fatta male al nasino Ti manca un pezzo di carne Che eh? schifo! eh? Ascoltami Adesso ti mm. sento anche un pochino calda Speriamo però di sbagliarmi E, e niente come contato, Ma come mai non vuoi andare a scuola? Non ti senti bene? Mm. Non ti senti bene amore? C'è il saggio di Vanessa domani di musica, eh? Domani mattina vediamo un po' come va, ok? Eh? Adesso andiamo su, ci laviamo i dentini, mettiamo il pigiamino andiamo a dare, e diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Vi siete divertite oggi, Vane? Sì. È stato bello? Sì. Ma ve lo aspettavate così? Io me lo aspettavo più bello, però Sì. mi aspettavo una caccia alle uova che non ho visto, vero? a parte voi avete detto che c'era un uovo d'oro da a cercare Quindi no, c'era cioè un labirinto ma era piccolissimo Sì, era proprio per bambini strapiccoli no bocciata la caccia alle uova è stato il primo anno e sarà anche l'ultimo eh. dove, dove, quando dovevamo dipingere si sì, era un'attività creativa vero è stata forse l'unica attività creativa che c'è stata vabbè fa niente non l'avevamo mai fatta la caccia alle uova l'abbiamo provata è e la prossima volta al lago dell'olmo mm, io non farei più neanche la caccia alle uova ti dico no. la verità, no non mi, non mi è piaciuta vabbè al lago dell'olmo non lo sappiamo e potremo eh. provarla il prossimo anno andiamo a farnannina, nannina, andiamo a prepararci e diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Eh? vai a fare lo zaino ok? Mm -hmm. tanto è poco domani due ore, poi vai a fare poi esatto, hai la recita sì. mi puoi fare? perché? ti manca? devi fare lo zaino amore? Non ci amore cose dai? ma guarda te che botta che hai preso oggi fammi vedere qui guardate ragazzi poverina Anastasia ha ah, ragione, oh scusami ha ragione papà che si viola qua sotto eh. anche qua sotto, un po' mi sì. piacciono i miei capelli sì ti sei tolta l'elastico e ti fanno male anche quelli ti sei, insomma oggi diciamo dove scappi? io mi avvicino e tu scappi oh che meraviglia ciao amore arrivata, Tu domani cosa hai a scuola? Saggio di musica. Il saggio di musica. Sono proprio curiosa di vedere che cosa avete fatto a scuola con queste lezioni di musica. E quando vedrete questo video ve l'avrò già fatto. È vero, sì, e sarai stata bravissima sicuramente. Anch'io. Tu lo fai quando il saggio di musica? Invece? musica. Quando lo fai? Dopo <ride> lunedì. Martedì. L cosa c'è dopo lunedì? Martedì. Martedì sei un disastro in faccia cioè veramente stai ferma guarda guarda qua era andato tutto bene poi quando abbiamo detto andiamo a casa ti sei fatta male guarda che hai veramente l'occhiaia ma c'ha ragione papà ma guarda qua è rossa qua è viola ma la vedi cioè sembra che gli hanno dato un pugno sei un disastro tesoro <ride> comunque dai adesso andiamo a dormire vediamo domani mattina come ti svegli eh? però, però l'occhietto lo che... riesci a tenere aperto giusto? però è brutto vedere il naso qui è eh, un po' distrutto sì. ma ce la facciamo noi a non farci male una volta? Eh? proprio alla fine proprio alla fine Cioè, siete state in giro da sole tutto il giorno vi siete divertite come hai fatto a prendere il filo in faccia, nell'occhio? Sì. i figli erano lì da quando eravamo arrivati erano tre ore che eravamo lì Vabbè, dai, un attimo di distrazione Anzi, ah, è la prima volta che stavo andando là mm, Lo stavi prendendo in faccia No, l'ho preso Ah, bene L'ho preso solo che poi... Senti. Perché tipo, non so, quando corri Non lo visto vedi Visto che è verde, l'erba è verde E eh, il filo era verde? Eh, eh. Si mimetizzava un pochino. po' il sì, filo Non vedi, sembra che è trasparente eh, E poi invece, guardate sì, i risultati sì. Senti, poi, ma cos'hai a questi capelli? <ride> ho fatto così <ride> Fai fino a che questo eh. è un fiume però. poverina, si è tagliata il naso con un filo veramente? Sul su filo superiata. ci sarà la pelle, cos'hai con questi capelli? Che problemi hai? Hai i capelli, ti fanno male, ti fanno male eh, perché? Perché ha tenuto la coda tutto il giorno. E adesso le fa male allora, la testa. Va bene, andiamo a dormire, cuccioline e cucciolini, buonanotte. Iscrivetevi cucciolini. Cucciolini, cucciolini. al canale sui miei capelli, attivate la campanella e lasciate un bel like in questo video ciao, ciao.